Thank you. Internazionale e geopolitica, scuola di Scienze Politiche e Sociale dell'Università d'Urbino. Oggi cercheremo di approfondire un tema complesso eh, che riguarda il rapporto, la relazione fra sostenibilità ambientale e stati-nazione. In modo particolare la geopolitica degli stati-nazione. Seguiremo un percorso attraverso questi quattro punti, cercheremo un po' di capire il rapporto fra la sostenibilità ambientale e uh, la geopolitica, analizzeremo alcuni problemi e alcune proposte di intervento e concluderemo uh, il nostro rapido percorso con uh, alcuni consigli di lettura e non solo. In questa parte mi occupo uh, più precisamente dell'obiettivo 17 dell'agenda 2030, cioè quella che vuole rafforzare sostanzialmente la modalità di collaborazione, di cooperazione, di partenariato globale per lo sviluppo eh, sostenibile. Ecco, da questo punto di vista eh, definire eh, la sostenibilità ambientale all'interno della geopolitica eh, deve partire necessariamente da una forma di riconoscimento, cioè bisogna capire come pensa uno Stato. Ecco, uno Stato dal, proprio punto di vista, agisce primariamente promuovendo il proprio interesse nazionale. E già qui eh, è importante comprendere come la sostenibilità ambientale non deve interferire con questa, uh, con questa modalità. Dunque, perseguendo riforme, cambiamenti, per migliorare poi la collaborazione globale, è importante che l'interesse nazionale sia sempre preso in, uh, in considerazione. Questo perché uh, esistono molti punti di contatto fra la sostenibilità ambientale e la geopolitica. Primo fra tutti riguarda proprio l'uomo, nel senso che la geopolitica non è un elemento uh, autonomo, indipendente, meccanico, potremmo dire, che prescinda uh, dall'uomo. Le comunità locali, nazionali, sono soggetti geopolitici. Uh, consapevoli di sé, del proprio ruolo e di come questo ruolo agisce poi nel territorio. E La geopolitica studia esattamente questo, cioè la struttura delle comunità nazionali e come queste eh, agiscono eh, nell'ambiente. Ecco, nel fare questo promuove una sorta di pedagogia nazionale, eh, una sorta di eh, atteggiamento che vuole promuovere eh, il prestigio stesso della nazione nel, nel mondo. Alcuni paesi uh, geopoliticamente più maturi arrivano addirittura a parlare di gloria, addirittura, un concetto che magari in Italia è un po', un po sconosciuto, applicato alla, alla geopolitica. Pensiamo al mondo anglosassone, ma anche alla Russia, alla Cina. Il secondo elemento che dobbiamo tenere presente riguarda il determinismo, cioè la geopolitica uh, recupera il fattore umano da questo punto di vista. Questo rappresenta un altro elemento in comune con la sostenibilità ambientale. Oggi viviamo un mondo che privilegia in maniera particolare eh, l'apparato quantitativo rispetto a quello quantitativo. Ecco, in questo procedere gestire i fattori di potenza all'interno di uno Stato diventa un elemento centrale. Cioè ciò che rende in realtà eh, più forte o più debole uno Stato anche rispetto all'altro. Ecco, in questa prospettiva l'Agenda 2030 diventa un fattore tattico dal punto di vista uh, geopolitico. L'obiettivo 17, attraverso il miglioramento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, rappresenta un passo importante in questo senso. Anche perché, qui parliamo anche di noi, noi europei, l'Unione Europea uh, sposa a pieno uh, l'agenda ONU 2030. Il European Green Deal è un esempio virtuoso di come uh, un'istituzione si impegna per uh, la sostenibilità ambientale. Anche qui, non senza problemi. Ci sono paesi europei che privilegiano questa fase di transizione, seguendo una sorta di mix energetico fra diverse forme di uh, energia. Uh, chi privilegia l'idrogeno, pensiamo alla Germania, o il solare anche o altri il nucleare, pensiamo alla Francia oppure alla Polonia. Però bisogna essere consapevoli che non, questa transizione non avverrà dall'oggi al domani, cioè i combustibili fossili rimarranno ancora nel nostro quotidiano eh, per un po' di tempo. La cosa importante è che in questo cambio di paradigma eh, il passaggio da vecchi modi a nuovi modi eh, non, non rappresenti dei contraccolpi per gli stati nazioni e la geopolitica degli stati eh, stessi. Ecco, in questo eh, la mappa sulle terre rare è esemplificativa, nel senso che la sostenibilità ambientale richiama un nuovo modello eh, di produzione, più attento all'elettronica, più attento alla componentistica applicata alle energie rinnovabili. E questo ha innescato una dinamica di concorrenza, eh, più o meno virtuosa, eh, in giro eh, per il globo peraltro premiando e penalizzando un po' i soliti noti qui vediamo Russia, Cina, Francia, Turchia alcuni paesi africani ecco questo passaggio eh, ci porta a ragionare sui problemi perché eh, declinare l'ambiente in termini di fattori di potenza eh, implica necessariamente eh, un modo diverso di agire che punti in maniera eh, Molto forte a, alla collaborazione, a gestire insieme questa fase di transizione diciamo pure climatica e anche qui l'obiettivo 17 qualche spunto lo, lo porta ma porta con sé anche qualche problema perché sicuramente l'elemento della cooperazione fra paesi industrializzati e meno industrializzati no? nord e sud del mondo è un fattore da promuovere ma sappiamo anche quali sono tutti i problemi che questa dinamica eh, pone così come la collaborazione fra paesi sud-sud del mondo, eh, così importante per noi ad esempio perché controllerebbe eh, una parte rilevante dei nostri flussi migratori, insieme alla, al miglioramento della eh, capacità fiscale di questi paesi, che permetterebbe di emanciparsi dall'aiuto pubblico allo sviluppo ad esempio. Ecco in questo la mappa elaborata dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti Uh, ci aiuta a capire quali sono i territori dove la sostenibilità ambientale richiede un aiuto più, uh, più solerte, più rapido. Uh, la mappa sulla desertificazione è un elemento che ci aiuta a capire uh, i punti deboli uh, del, uh, del, nostro, del nostro pianeta, all'interno dei quali immaginare proprio un nuovo modello di sviluppo, ad esempio maggiormente centrato su nuovi modelli uh, di agricoltura. Ecco, in questo, soprattutto l'Agenda 2030, privilegia in maniera molto forte il miglioramento delle competenze dal punto di vista della formazione e del commercio, attribuendo un ruolo sicuramente centrale a un ente che possa gestire gli scambi commerciali, in maniera multilaterale e equa sostanzialmente. Il WTO diciamo, rappresenterebbe un po' il modello ideale. Eh, tutto sommato dobbiamo considerare che eh, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio eh, non ha una particolare capacità impositiva, in interviene su controversie commerciali fra stati, eh, negozia fra accordi commerciali di stati diversi. Eh, però, come dire, dal punto di vista poi della capacità di imporre le sue decisioni, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio mostra molti, molti limiti. Eh, la cosa importante è essere consapevoli di crescere all'interno di un meccanismo che non trascuri l'equilibrio di questi fattori di potenza dal punto di vista geopolitico, quello che un po' viene definito come il balance of power. Dunque, nella promozione di questi accordi bisogna eh, procedere in maniera molto attenta e da questo punto di vista attribuire troppe eh, competenze al WTO e troppa fiducia, forse il WTO forse diventa un po' rischioso perché il WTO è molto debole dal punto di vista poi eh, di esercitare concretamente eh, sul pianeta Uh, le, proprie, uh, le proprie decisioni. Dunque come possiamo intervenire per cercare di limitare un po' qualche, uh, qualche problema? Ecco sicuramente la sostenibilità ambientale uh, non deve entrare, dicevamo, in contrasto con uh, gli stati azione. Dunque soprattutto i paesi emergenti non devono interpretare la sostenibilità ambientale come un tentativo di freno a, uh, a questi paesi uh, da parte dei paesi più industrializzati. Questo probabilmente è il pericolo maggiore. Eh, invece rimanere sempre attenti all'interesse nazionale anche dei paesi in via uh, di sviluppo o meno industrializzati è un elemento che pone al centro proprio le questioni sistemiche dell'obiettivo uh, 17 e questa, uh, questo obiettivo, questa forza da esercitare sulla eh, collaborazione eh, multilaterale affinché si realizzi lo sviluppo di tipo sostenibile. Anche perché la mappa della proposta dall'IMES eh, sui punti deboli sostanzialmente del nostro pianeta ricalca sostanzialmente quella eh, vista precedentemente eh, elaborata dal Dipartimento eh, all'Agricoltura americano. Cioè i punti più deboli dal punto di vista geopolitico sono i medesimi. America centrale, Africa, eh, est asiatico, da questo punto di vista intervenire eh, in maniera oculata proprio in queste aree rafforzerebbe in maniera decisiva la crescita proprio di queste aree di crisi. E in questo ancora una volta l'Unione Europea e mi avvio alla conclusione, può giocare un ruolo centrale. Eh, sicuramente non l'Unione Europea che conosciamo oggi, nel senso che eh, sicuramente processare delle riforme, ad esempio per quello che riguarda le decisioni all'interno del Consiglio Europeo, gestite oggi ancora all'unanimità, rappresenta un passo probabilmente decisivo da questo punto di vista, insieme poi a un recupero della centralità del Parlamento Europeo per riavvicinare un po' i cittadini europei con il Parlamento stesso e le istituzioni europee. Questo permetterebbe un rafforzamento globale della, della partnership perché l'Unione Europea, come dicevamo all'inizio, è un attore centrale per quello che riguarda l'agenda ONU 2030. Concludo con due rapidi consigli, non solo di lettura, il primo Richard Powers, il sussurro del mondo, una storia di una bambina, suo padre e degli alberi. E un film di Gas Van Sant, uh, Promised Land, sulla fratturazione idraulica, questo procedimento di estrazione degli idrocarburi e sugli effetti che provoca nelle comunità locali. Grazie per l'attenzione.